Ma tutti questi giorni, dove siete stati? Ho avuto da fare, avete ragione, tanti mi avete chiesto, ma non posti più niente? Ho avuto, sono stato un po' troppo impegnato Allora, adesso, che ci facciamo stasera? Io ho voglia di qualcosa che ci scalda perché ho stato tutto il tempo oggi in giro per Roma con lo scooter, ho preso un po' di freddo, quindi peperoncino a go. -go. faccio una pasta con l'anduio che facevo tanto tempo fa che ci andavo matto, buonissima, quindi Andoia che mi hanno regalato un buonissima, un po' affumicata cipolla rossa, che fa? non ce la mettiamo con le per forza, qui per forza poi basilico, poi vi dirò anche perché il basilico sta benissimo pecorino romano, facciamo proprio l'intruglietto italiano pecorino romano e poi dopo ho messo dentro qui, già a cuocere, dei pici quindi nella rimanenza, ho dentro una busta, dei pici secchi l'ho messi prima perché ci vogliono 15 minuti per cuocerli e poi del pomodoro io faccio del pomodoro pelato, dei datterini buonissimi, stupendi. Adesso inizio subito, cipolla. Andiamo velocemente. Tagliamo sottilmente la cipolla, buona. Tanto state a casa, tranquilli, rilassate. Ma che volete di più? Vi, vi, vi, vi, vi dico che vi scalderà il cuore questa pasta. C Ho una fame pazzesca. Adesso taglio, metto qua dentro, ok? ne metto un'altra, perché sono piccole, che fai? ci facciamo mancare la cipolla? mai! eccola qua adesso, olio cari fratelli ligari, vi voglio bene fate l'olio da paura, buonissimo, siciliano quindi, Calabria, Sicilia dai, ci dobbiamo voler bene, io sono per la pace del mondo perché se stiamo in pace, stiamo tutti bene vado così, olio e facciamo stufare Lentamente la nostra cipolla, mazza come pizzica? Un po' di acqua di cottura della pasta, guardate? Così, vado subito qua e così la facciamo ammorbidire. però, che faccio? Metto anche, come ben sapete, i miei gambi di basilico, ok? Così da questo tocco di freschezza a questo piatto bello, tosto, carico, eh? Poco, ci vuole poco. Dobbiamo soltanto fare la cipolla. guardate, ecco qui velocemente abbiamo raggiunto il nostro obiettivo, quindi cipolla stefata faccia asciugare bene tutto quanto l'acqua in eccesso nel frattempo pomodoro Oh, la musica, la mettiamo subito Mamma conoscevo già i tuoi problemi <ride> dicevo già e detto allora, pomodoro, abbasso allora, datterini questi, allora vi faccio vedere una cosa. Questi non so pomodori, come diceva il mio amico Annibale, soggiando gli occhi, guardate che robetta, belli piccolini, spellati, stupendi, datterini, quindi faccio, accendo, mando su, grazie Pasquale, Petti, vai! Che fa questo pomodoro strapidoso, vai, eccolo qua, facciamo un po' di pomodoro dolce, è dolce sei, ma che sciocca sei ha ah, parlato di rughe allora, papi, fai delle compilation da paura, sei bravissimo allora, qui pomodoro l'ho messo, adesso l'andoglia però, giustamente i calabresi che dicono mai, mai cuocerla quindi che facciamo, noi ce la prepariamo abbondante perché le cose noi le facciamo abbondanti perché ci devo soddisfare, ci devo dare la felicità, tutto ci devo dare allegria, quindi ne metto metà, ma quando verso la fine, ok? e l'appoggio qua vado con pochissimo sale, poco poco poco, perché abbiamo poi il pecorino io ho scelto il romano e poi c'è è abbastanza saporita, perché lo, lo conoscete questo salume? È peperoncino e tutte le parti del maiale e tanti lo affumicano è fantastico, è buonissimo provatelo è un insaporitore poi faremo tante ricettine con questo anche le uova buonissime la pasta vedete com'è ancora c'è un po di nembo dentro l'anima quindi che faccio prendo la faccio ben insaporire qua dentro così Adesso, aggiungiamo un po' di acqua, di cottura Così facciamo ben insaporire la nostra pasta Che bontà, che bontà, che profumo! Adesso, con nonchalance, così che più o meno si scioglie col calore si sente l'odore del fumo, si sente l'odore del, del camino buonissimo, questa qua è proprio fatta in casa, eh! Però, ci sono dei, ci sono dei buonissimi prodotti in commercio questa è qualcosa. dopo come state qua, benissimo: vado così e comincio a... a mantecarla piano piano si scioglie, la facciamo sciogliere piano piano, un altro pochino di acqua. Mamma mia, ragazzi, che profumo! Mamma mia, poi basilico, basilico perché? rinfresca, pulisce la bocca, proprio ci dà una sferzata di, di dolcezza, ecco qua, abbondante pure se ci avete congelato di, di quest'estate, buonissimo, mamma mia! Che profumo, affumicato, sempre affumicato, eccoci qua, E come se non bastasse, perché noi siamo così, pecorino, fuori dal fuoco. Ditemi voi, questa è da maratona, dopo di questa si fa la maratona Il rumore è quello nostro, lo ricordate? Il rumore dell'amore Ma adesso bisogna sentire se il sapore è quello nostro, mamma, guardate che bella, guardate che, che, che crema, va, Ah! Vado così, eh, guardate il colore, bello, un po' unto, un po' grassetto qua così, senti che stormorino? Che spettacolo! Dovresti un pochetto? No, solo per me! Ecco, ecco, vuole per te! Mmm! E adesso lo assaggiamo! Guardate che spettacolo, guardate il colore! Un po' rossa, un po' si vede che è un po' unta grazie alla anduglia, che è spettacolare! per po', e dopo, no, fatta a casa, volete, no? Mm. Ti riempie la bocca, proprio ti... soddisfazione, guarda! Guarda il sorriso, è un'altra cosa la faccia adesso, quindi, pasta, andugna, cipolla e basilico, e un po' di pecorino, che ce l'ho? E abbiamo fatto felice tante persone! Mi raccomando, riprovatela pure voi, è buonissima. Però vi piace un po' il piccante, eh? Buon appetito. Ciao a tutti. Buona da morire. Buonissimo. Mmm.